la psicoterapia è il trattamento di lezione per la cura delle difficoltà emotive e relazionali e storicamente la psicoterapia si è sempre svolta in un contesto sanitario che sia ospedaliero uno studio di psicoterapia in cui recarsi per svolgere il proprio lavoro su se stessi sulla propria intimità sulle proprie emozioni e per costruire quelle competenze necessarie ad affrontare più armati la complessità della vita e Nonostante questa sia la modalità che è sempre stata applicata, a questa, ad oggi, se ne affianca un'altra, che è quella della psicoterapia online, cioè la possibilità di accedere alla psicoterapia in videochiamata, a distanza, rimanendo a casa, rimanendo in un, nel proprio contesto, senza bisogno di recarsi in un luogo. Questa cosa, che ad oggi magari potrebbe sembrare una novità un po' improvvisa, in realtà è una cosa che gli psicoterapeuti studiano da sempre. Eh, consideriamo che nel 2003 è arrivata la prima applicazione per le videochiamate che è Skype, mentre soltanto pochi anni dopo, quindi dal 2003, nel 2006 già iniziavano a uscire le prime ricerche sull'efficacia della psicoterapia online. Quindi è una cosa su cui gli psicoterapeuti sono sempre applicati nel cercare di capire come funzionasse, se potesse funzionare, e quello che ci dice ad oggi la ricerca è che la psicoterapia online ha un'efficacia tendenzialmente invariata rispetto alla psicoterapia in studio. Certo, non tutte le psicoterapie sono ugualmente applicabili al contesto online. Non è che se voglio fare una cosa quindi, eh, che richiede molti aspetti del, della stanza, voglio fare una terapia di gruppo, allora la metto online e funziona altrettanto se mettiamo una terapia di gruppo eh, in videochiamata viene saluta una gran cacciara ma invece ci sono alcune psicoterapie come per esempio la psicoterapia cognitivo comportamentale che sono estremamente adatte all'applicazione online infatti Fondamentalmente nella videochiamata c'è un rapporto a due diretto in cui ci si vede vis-à-vis -vis in cui si parla esplicitamente di alcuni argomenti per cercare di metterli in ordine. E la psicoterapia cognitivo-comportamentale si basa esattamente su questo: sulla relazione a due in cui si collabora, si lavora, si eh, mettono a fuoco determinati argomenti e è una collaborazione esplicita basata prevalentemente sul verbale. E il fatto che passi, la comunicazione passi prevalentemente tramite un canale verbale è uno degli aspetti che fondamentalmente la rendono così tanto adattabile al contesto online. A un contesto in cui ci sono molti aspetti del, del non verbale, del, della, con delle contingenze che accadono magari nel salutarsi presso lo studio, eh, sono tutte le cose che poi online non possono accadere. Ma il fatto che non accadano in una psicoterapia cognitivo-comportamentale non produce delle conseguenze perché il focus della psicoterapia è su altro, è sul rapporto tra i pensieri e le emozioni e su quanto si riesce a esplicitare in maniera verbale rapporto, quello, che si, quello che si conosce quello che si sa di questi elementi. E questa cosa quindi... È estremamente adattabile al contesto dell'online e per farla fondamentalmente basta poco. Basta un computer portatile, quindi con la, la, la webcam già integrata, o se no un computer con una webcam esterna, o se no uno smartphone e una connessione internet stabile. Una volta che abbiamo questo abbiamo tutti gli strumenti per accedere alla psicoterapia online. Lo psicoterapeuta dal canto suo ci mette la riservatezza dello studio di psicoterapia, della sua professionalità, dei suoi strumenti di lavoro. Mentre invece la persona che accede alla psicoterapia online ci mette il fatto di trovarsi, di avere la strumentazione per connettersi e di trovare un contesto adatto a poter svolgere poi la sua ora. Cioè ci sono alcuni che si collegano in psicoterapia online dalla propria camera altri scelgono una stanza della casa, altri ancora lo fanno in una pausa in ufficio tra una, una riunione e l'altra. E in alcuni casi, quando spesso mancano magari dei contesti, degli spazi dove mettersi, alcune persone si collegano per la psicoterapia online dalla propria macchina parcheggiata da qualche parte, in cui con le cuffiette, cuffiette che sono quasi indispensabili perché eh, aiutano molto nella riservatezza e nella qualità della chiamata, ma con le proprie cuffie fanno la loro ora di colloquio e riescono a inserire un'ora di colloquio di psicoterapia in una vita frenetica che li farebbe altrimenti correre da una parte dall'altra la psicoterapia online è eh, possibile accedere da dovunque cioè per esempio infatti eh, tante persone che mi richiedono psicoterapia online spesso e volentieri sono italiani all'estero, persone italiane quindi che all'estero cercano sostegno per fare un lavoro di psicoterapia su se stessi ma che non riescono a trovare però Stando a Madrid, a Parigi o a Londra, non riescono a trovare poi uno psicoterapeuta che parli italiano e che possa assistere in quella che è la loro specifica necessità. E da questo punto di vista, quindi, la psicoterapia online è estremamente comoda, è molto più accessibile, molto più semplice rispetto a quella in studio. Però il fatto di essere comoda ha anche i suoi difetti, cioè da un lato c'è l'aspetto comodo del sono in casa mia, eh, non ho bisogno di vestirmi per andare lì, risparmio i soldi eh, per il trasporto, eh, risparmio il tempo che spenderei ad andare, ad andare fino a lì, eh, posso durante il colloquio fumarmi la, siga la mia sigaretta, eh, bermi la mia tisana, farmi un po' quello che mi pare, se riesco a rimanere concentrato e decoroso per lo svolgimento di un colloquio. Eh, ma Mentre faccio questo, a volte capita che alcune persone non prendano sufficientemente sul serio il fatto di essere in un rapporto virtuale con un'altra persona. Cioè capita che alcune volte quello che è comodo viene un po' sottovalutato. Cioè pensiamo al fatto per esempio che tutti noi potremmo allenarci quotidianamente in casa e spesso volentieri scegliamo di prendere e andare in palestra per avere un luogo in cui ci recchiamo per poi fare quella cosa contestualmente lì e poi non portarla altrove. Mentre invece ci sono mille e una occasioni del nostro quotidiano in cui potremmo prendere, metterci giù, farci dieci flessioni e allenarci. Questa cosa è un elemento che si traspone, che si traspone un po' nella psicoterapia online. Cioè, la psicoterapia online è così comoda che a volte fa sì che la persona che ci accede non senta con chiarezza l'impegno e la particolarità del fatto di star lavorando su se stesso dice ok ho fatto un'ora di conversazione ma il fatto di non essermi recato in un luogo è come se togliesse un elemento di elaborazione del vado mi impegno faccio questa cosa è come se togliesse un certo lato di realtà alla cosa mi ricordo io più o meno faccio psicoterapia online dal 2014, eh, mi ricordo, quindi persone con cui collaborare ce ne sono state tante, mi ricordo un, un ragazzo eh, che viveva a Madrid, che per esempio lui lavorava con me in psicoterapia online eh, su delle tematiche legate all'ansia e il lavoro che stava facendo eh, stava funzionando ma stava andando più lento del solito perché tendenzialmente non faceva i compiti a casa cioè nella psicoterapia cognitivo comportamentale non c'è soltanto l'ora di colloquio c'è anche quello che una persona fa tra un colloquio e l'altro è quello un elemento centrale dell'efficacia della psicoterapia capitava che quel ragazzo quindi non lavorasse molto su quello nonostante Cogliesse tutto il resto di cui si parlava e effettivamente progredisse nella direzione desiderata. Ma questa cosa ce l'avevamo detta a un certo punto, dopo un paio di mesi ci è capitato di dirci che guarda forse però su questo aspetto il fatto che tu non riesca poi a mettere in pratica a lavorare molto su queste cose autonomamente forse rallenta il lavoro che stiamo facendo. Riusciva sì sì però alla fine non lo faceva. Poi è capitato che per motivi di lavoro è passato da Milano e c'è stata l'occasione di fare un colloquio dal vivo in cui eh, alla fine del colloquio, che è stato un colloquio ordinario, identico a quelli che facevamo online solitamente lui mi dicesse ho notato che questo colloquio mi è stato estremamente utile suscitando poi mio, la mia sorpresa perché non capivo sul momento quale fosse la differenza rispetto a quello che ci siamo detti di solito infatti io ho detto, ma cosa è cambiato? e lui lì mi ha detto mi sono reso conto che le cose che ci diciamo di solito sono vere capita che alcune persone non prendano sul serio tutto quello che è online capita che visto che online c'è un po di tutto a volte anche una cosa che si sceglie anche una cosa che si ricerca possa essere presa un po in maniera secondaria un po in maniera meno, meno, meno significativa e nonostante ci si impegni, ci si dedichi del tempo, lo si capisca, ci si spenda dei soldi, nonostante quello a volte c'è questo meccanismo. E per questo che per fare bene psicoterapia online, quello che mi sembra di aver capito negli anni è che serve ripetere tante volte le stesse cose. Serve insistere nel dire le cose a parole, eh, schematizzarle, eh, ribadendole via mail, facendo delle metafore, facendo degli esempi, eh, serve... Essere molto eh, ripetitivi, non ripetitivi, come si dice, ridondanti. Eh, se serve essere ridondanti nel eh, cercare di costruire un contesto in cui certe cose diventano non soltanto chiare, ma evidenti, espliciti a tal punto da essere impossibili da ignorare. Devono essere delle verità scottanti dove non si può fare altrimenti e su questo poi ci sono alcune persone che assolutamente riescono a lavorare benissimo online riescono a eh, cogliere questo, questo senza bisogno di ripeterlo molto mentre per alcune altre persone invece il fatto di essere a distanza richiede a maggior ragione di ripetere tante volte alcune, alcune cose e questo è un elemento che quindi però ancora va a rincarare quanto ci siano alcune peculiarità alcune cose che vanno considerate ma di per sé la psicoterapia online è assolutamente il modo più comodo di poter accedere a una psicoterapia senza dover stravolgere il proprio quotidiano il fatto quindi ci siano alcuni elementi da considerare il fatto di fare una psicoterapia cognitivo comportamentale essenzialmente non farne di altre modalità il fatto di tentare di lavorare molto autonomamente e di prendere sul serio quello che ci si dice il fatto di cercare di insistere molto sull'esplicito sono tutti elementi da tenere in considerazione ma che una volta che riteniamo in considerazione ci possono permettere di accedere alla psicoterapia nel modo più semplice possibile. Poi consideriamo che la comodità non è soltanto il non uscire di casa ma è anche il come me la gestisco magari non c'è bisogno che stravolgo i miei piani per dire ok mi riservo quelle quattro ore poi andrò lì quando lo inserirò nel mio, nel mio percorso di vita magari invece può essere un qualcosa in cui ci si contatta e si capisce se si riesce a concordare un orario ritagliato un po in mezzo alla propria giornata frenetica e poi ci si dice ok in quell'incontro cerchiamo di capire un po qual è la situazione quali sono degli obiettivi che forse vorrei portare avanti e poi sta allo psicoterapeuta a quel punto dirmi ma questi obiettivi sono realistici oppure no? come ci si potrebbe lavorare? che tempistiche forse ci potrebbe volere? E è un qualcosa che poi si dice apertamente in maniera chiara eh, nel confronto con uno psicoterapeuta cioè la psicoterapia online abbatte determinate barriere e fa sì che quella frase che io alcune volte dico del fatto che chiedere aiuto sia il primo passo, il primo passo per migliorare è una cosa che nella psicoterapia online diventa ancora più reale di quanto è di solito. In questo senso quindi appunto la psicoterapia online è una modalità accessibile, diretta e semplificata di poter chiedere aiuto per migliorare la propria situazione.